Ciao a tutti, oggi prepareremo il ragù di maiale. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono salsiccia spellata, tritato di maiale, salsa di pomodoro, olio, cipolla, sedano, carota, vino rosso, acqua, sale, alloro, zucchero e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo sedano, carota e cipolle e facciamo andare per 10 secondi a velocità 7. Adesso uniamo sul fondo. Uniamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 2. Uniamo la salsiccia sì. e il trito sì. e facciamo insaporire per 5 minuti. Centoventi gradi antiorario velocità soft. Uniamo il vino. E facciamo sfumare per 3 minuti, 120 gradi antiorario, velocità soft. Ora aggiungiamo la salsa di pomodoro. l'acqua il sale lo zucchero il pepe e l'alloro mettiamo il cestello al posto del misurino. E facciamo cuocere per 40 minuti. 100 gradi. Antiorario. Velocità soft. Il ragù è pronto, andiamolo a trasferire in un contenitore. Ragù di maiale, grazie e alla prossima ricetta!